L'Osservatorio minori stranieri non accompagnati del Cespi ha prodotto una ricerca in collaborazione con UNHCR sul fenomeno dell'apolidia con riguardo ai minori stranieri non accompagnati. La ricerca è estremamente innovativa in quanto non ci sono ad oggi dati certi sulla presenza di apolidi fra il gruppo minori stranieri non accompagnati e questo è proprio un primo passo per arrivare ad una definizione maggiore del fenomeno. Infatti un HCR ci dice che i minori migranti sono una delle categorie più vulnerabili eh, per quanto riguarda la polidia, in quanto ci sono alcuni indicatori che eh, connotano i minori stranieri non accompagnati e che possono portare al rischio a polidia, fra cui appunto la condizione di abbandono da parte dei genitori e la condizione di spostamenti plurimi in giovane età e la presenza eh, o meglio l'assenza di documenti di identificazione. Il problema della politica quindi è stato indagato con riguardo a eh, alcuni dei paesi di maggiore provenienza dei minori non accompagnati in Italia, fra cui per esempio il Costa d'Avorio, e eh, sono state raccontate al, all'interno del rapporto alcune delle, storie, eh, alcune delle storie reali di minori non accompagnati arrivati in Italia che molto spesso solo alla maggiore età comprendono eh, la loro condizione di apolidia e quanto questa sia o, po o potenzialmente possa divenire invalidante eh, per il loro futuro.